La violenza sulle donne è un fenomeno che va fermato. E mi rivolgo a te, che le dici dammi il telefono perché devo controllare. Oppure a te, che la ricatti e la minacci. O peggio ancora, mi rivolgo a te, che arrivi a quel primo schiaffo che sarà soltanto il primo di tanti. No, non siete uomini, non potete essere chiamati tali. Perché un uomo, una roba del genere, non la fa. E poi è inutile che cercate con mille regali, mille scuse, mille promesse, perché purtroppo non cambierete. Il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno che va affrontato e vanno aiutate, donne denunciate. Le donne non sono una proprietà, sono una priorità.